La mia abilità è questa, non tanto quella di suonare il pianoforte, che non mi viene proprio bene, bene, bene, però ogni tanto scrivo delle canzoni e questa mi sembra perfetta perché l'ho scritta per mia figlia Bianca. Il 5 giugno 2003, un giorno normale, ma non per me. È cambiato tutto in un momento, in un attimo, in un gesto. Le tue mani piccolissime che afferrano le mie, il tuo volto nel mio panno è stato amore al primo incontro. Sei la mia alba, il giorno e la sera, la vita, la luce, sei la mia preghiera, sei il mio destino, da oggi e per sempre come energia che riempie il presente, sorridi bianca e l'amore ricambia, la sua luce ti scalda è la tua felicità sorridi. E la pace col mondo Sei la mia felicità Vivi i tuoi sogni con la fantasia Respira gli odori, portali via Sento nel cuore la tua melodia Le note, e i colori della vita tua Sorridi bianca E l'amore ricarica la tua luce ti scalda, è la tua felicità sorridi bianca. E l'amore ti inonda, fai la pace col mondo, sei la mia felicità. Andate sul sito di Aibi e aiutateci anche in questo periodo di coronavirus perché l'accoglienza non si ferma.